Siamo qui per omaggiare la famiglia di Stefano ma i tanti dipendenti di questa azienda che per oltre 70 anni hanno dato lustro a questo territorio e non solo. Parliamo di un'azienda fondata da quattro imprenditori di Sant'Egidio alla Vibrata che ha dato lavoro a tantissimi dipendenti di questo territorio. Oltre 2.000 persone sono state pensionate nelle attività al Gran Sasso e poi il Made in Italy. Un'azienda che ha esportato ed esporta in tutto il mondo oltre 2200 persone di indotto, dipendenti sempre più specializzati e formati e soprattutto in questa azienda la parola cassa integrazione non è mai esistita.